Questa sera è veramente la prima riunione, poi ne seguiranno altre, poi loro spiegheranno sia tecnicamente e anche come eh, intendono operare per, eh, per i vari contratti, insomma, ecco, certo. perché poi chiederanno, ognuno di voi ha de determinate esigenze, chi ha esigenze come dire, comuni di avere il collegamento internet a casa, chi invece ci deve lavorare ed ha mh, determinate esigenze, chi invece ha addirittura necessità di avere servizi Uh, ulteriori, loro chiaramente come ditta sono uh, come dire, in grado di, di fornire qualsiasi servizio noi veramente siamo contenti io ringrazio intanto l'azienda uh, che è la Mixo um, SRL di Pescara uh, per l'ottimo lavoro perché insomma da, da quello che mi dicono uh, hanno, stanno, stanno facendo, hanno fatto un ottimo lavoro, ringrazio tutti coloro che nell'amministrazione hanno contribuito uh, a questo risultato che insomma Atri ne aveva proprio bisogno perché insomma un po' per la nostra conformazione un po' perché siamo un po' in ritardo in effetti rispetto ad altri, ad altri comuni per adesso almeno in questo siamo come dire non dico all'avanguardia ma almeno alla pari, alla pari dei comuni perché è veramente un servizio oggi essenziale, ne abbiamo bisogno quindi non mi dilungo perché veramente anch'io sono curioso di, di capire, e di sapere bene come, come funzionerà il tutto e quindi cedo la parola eh, ai tecnici prego facciamo partire prima i commerciali si si si ah immagino <ride> buonasera grazie quando si parla di commerciali <ride> si parla sempre di rivellato insomma io devo dare la luce perché no pieno buonasera io mi chiamo Gaglieri sono un socio della quindi presente proprio la parte dei titolari dei miei collaboratori che Oh, non fa niente, eh, anche se non mi direi? non fa niente <ride> grazie al Signor Sindaco che ci ha permesso di potervi portare questa soluzione questa sera l'obiettivo grazie al responsabile e poi il Dottor Bruni che ha in, diciamo, in gestione queste cose nella nostra azienda siamo arrivati a queste soluzioni che poi, vedrete, sono soluzioni fondamentalmente semplici. Cioè, non facciamo altro che prendere la banda da una parte e trasportarla con dei ponti radio, laddove chiaramente non arriva normalmente grazie, che ne so, dico alla Telecom, che solitamente è quella che distribuisce su tutti. La Mixo è un'azienda abruzzese, è la cosa più importante di Pescara ci tengo a farvi capire una cosa. Io faccio sempre un paragone con con Tiscali che è sardo. I sardi sono molto affezionati a Tiscali. Spero che gli Abruzzini diventino affezionati all'unico provider che c'è in Abruzzo, Grosso, che è presente è nato dall'84 cresciuto diciamo nell'informatica e poi chiaramente si è presentata negli anni 90 quella che è internet perché chiaramente la parte informatica vista come eh, software gestionali o hardware era un qualcosa che andava scemando con l'avvento dei compatibili, con l'avvento dei supermercati, del, di un altro tipo di approccio e quindi questo ci ha permesso di sopravvivere a differenza di altre aziende che invece sono rimaste legate a quel tipo di lavoro e magari poi sono cadute nell'oblio la cosa bella che posso dire dell'azienda che io rappresento è che voi avete per la prima volta vicino casa la possibilità di andare a bussare fisicamente in questa azienda di entrarci cosa che non potete fare in nessuna azienda né di fonia né di internet faccio dare l'esempio banale, dico Telecom, andare a bussare a quale porta? Non esiste uno sportello pubblico? È giusto? Allora solo questo dovrebbe essere la totale garanzia che vi mette in condizione di dire ho oh, la possibilità per la prima volta nella vita di andare a trovare il fornitore, di conoscerlo, vederlo fisicamente, andarlo a misurare, sapere se è uno che ha un sottoscala che sta sotto un sottoscala messo su due macchinette organizzato qualche cosa e via quindi noi siamo in via di Burtina numero 318 eh, sui nostri siti ci sono oltre i numeri di telefono quindi c'è anche l'indirizzo quindi ci fa piacere se voi venite e venite a vedere le nostre sale dove abbiamo i sistemi ecco, ci tenevo a dire questo perché eh, l'azienda Mixo è un'azienda che è cresciuta con le proprie forze economiche e quindi non ha mai potuto fare quelle manifestazioni sceneggiate da televisione, pubblicità o cose per farsi conoscere eppure pensate che oggi è tra le piccole aziende diciamo, nel nostro settore è quella che ha la rete di antenne fosse maggiore d'Italia, perché noi non siamo presenti solo in Abruzzo, siamo nel Piemonte, siamo fino a Malles, vicino a Bolzano, siamo anche in Sardegna, comunque dal nostro sito potete vedere c'è l'elenco dove siamo presenti, come ci siamo mossi per diventare così, ci siamo appoggiati a, come si dice, a dei partner, cioè abbiamo cercato delle strutture locali sul territorio, perché il nostro motto non è quello di avere il call center che telefona a casa e ti dice vuoi comprare non, non ci crediamo molto il nostro motto è stato quello di avere proprio dei negozi di informatica locali che in qualche modo distribuissero i nostri prodotti e che nello stesso tempo fossero un supporto tecnico ai nostri impianti perché se un impianto di Torino va giù non è che posso partire da Pescara e andare fino a Torino devo avere uno lì e chi meglio di un partner deve sapere come funziona l'impianto come fa. e questo ci ha permesso di avere una rete di partner che diciamo sono quantizzati intorno ai 500 in Italia che trattano tutti i nostri prodotti ho fatto una piccola carrellata così tant'è vero che qui c'è un partner di zona e ce l'abbiamo lì seduto sulla destra Valeri che sarà sicuramente sempre disponibile a rispondere alle vostre esigenze fermo restate che noi non stiamo a 200 km siamo estremamente vicini però malgrado la nostra vicinanza abbiamo un parto di zona c'è una persona qui sul posto che può in qualche modo supportarvi in quelle che possono essere le vostre esigenze per capire questa sera vi facciamo vedere in maniera semplice e veloce un po' qual è la filosofia che abbiamo adoperato per portarvi questo che si definisce la banda larga, Internet. E che cosa potrete farne con questo? Per come noi l'abbiamo strutturata, la cosa interessante non è solo il fatto di portare Internet dentro casa tanto per divertirsi, sì, vabbè, quello è sicuramente il momento più bello perché permette l'evolversi di Internet ma in realtà noi abbiamo portato una soluzione simmetrica simmetrica vuol dire che alcune strutture locali potranno avere dei propri server potranno fare dei servizi all'esterno perché avranno banda sufficiente anche per uscire non per solo per scaricare i filmetti eh, tramite miullo o quant'altro che questo vabbè lo fanno tutti ok ma non è che serve poi a vivere, ma quello che sicuramente serve a vivere è che se una struttura ha bisogno di dare dei servizi, dice ma io non ho queste potenzialità di comunicazione, non le posso dare questi servizi, mi devo spostare fisicamente, devo andare a vivere da un'altra parte. Invece facendo così uno può vivere in questi posti, tra l'altro questo non è che sia un posto remoto, noi abbiamo dei posti nell'Aquilano ancora peggio, però ci vengono degli inglesi, ci vengono delle società, eh, ci vengono dei personaggi e se non hanno questo tipo di servizio, se ne vanno, ci vengono a fare, non riusciamo a comunicare. In questo momento, grazie a questa tecnologia che abbiamo messo in piedi, per esempio mio figlio dall'Irlanda mi sta vedendo, tanto per dirne una. No? Ecco, questo vuol dire l'evoluzione. Adesso passo un attimo la parola, sennò io mi dilungo sempre troppo dopo ci riprendiamo e veniamo al cuore della problematica adesso vi descriverà un attimo il dottor Bruni allora, buonasera wireless, spero che sapete tutti quanti che wireless significa che è una tecnologia di collegamento eh, di reti senza fili quindi ciò significa poter collegare più computer invece di usare il classico filo di rete poterli collegare eh, utilizzando le onde radio quindi in modo simile a come riceviamo la tv di casa in modo simile a come riceviamo il, uh, uh, la radio FM che sentiamo in macchina Stessa, stesso tipo di simili di onde radio però su queste onde radio vengono compagliati i byte e i bit di, del computer delle trasmissioni dei computer uh, il primo dubbio è ok adesso avete messo queste antenne eh, in giro per il territorio per il vostro territorio comunale, quindi vuol dire che io col mio portatile, visto che il mio portatile è wireless, posso collegarmi alla vostra rete e navigare su internet quando sono in giro per strada, in piazza. Non è proprio così, perché ovviamente come non pretendete, anche se il vostro portatile o il vostro PC ha la tecnologia wireless, non pretendete ovviamente di usarla per guardarci la tv, o sentirci la radio perché sono due frequenze, sono due tecnologie differenti, la stessa cosa è per questo sistema. Questo sistema, mentre i vostri PC, gli access point che si comprano nei vari ipermercati e nei negozi di elettronica, sono degli access point a una frequenza di 2.4 GHz, il, il, il ponte radio, il, la distribuzione sul territorio che invece facciamo noi con le nostre antenne, è una distribuzione ad un altro range di frequenze posizionati intorno ai 5 GHz, ciò vuol dire che i vostri portatili non sentono, quindi neanche la rilevano se fate eh, ottieni rilevazione delle reti locali, non, li, non le vedete perché stanno completamente parlando su due livelli differenti. Questo ovviamente non l'abbiamo fatto perché siamo cattivi e perché vogliamo evitare questa cosa, anzi. Il problema è che Mentre il 2.4, magari chi, chi di voi ha in caso provato degli access point, il 2.4 sa benissimo che una volta che si allontana già magari di un paio di distanze oppure sta da un piano all'altro, gli access point non funzionano perché sono delle, delle potenze talmente basse che non riescono, in campo aperto non riescono a superare neanche i 100-200 metri di distanza. A 5 GHz invece si riesce a ottenere, posizionando un'antenna su un territorio, dei raggi che sono dell'ordine di eh, anche 4, 5, 6 km, magari arrivando ai 10 km, Per cui stiamo parlando di scelte tecnologiche che sono state necessarie. Quindi non potete eh, andare col portatile e collegarvi direttamente al, alla rete, alla rete wireless VADSL. A meno che un giorno qualcuno decida di fare un hotspot, come il sindaco è uno che ci vede, magari in piazza e dice facciamolo hotspot se fa un altro spot eh, quello ovviamente se fa un, un altro salto possibile, dare, sì. un non copre un ehm. di possibile eh, sì quello è un raggio di circa quello 200 in campo aperto 200-300 metri. metri non di più certo, ovviamente se poi è possibile agganciarlo si deve fare è possibile estendere cioè, cioè, le aree e tengono chiusa coprendo a oggi questi scusa i spot dovrebbero essere di alberto Buona parte, cioè, noi, abbiamo, noi come Mixo abbiamo già una cinquantina di otto spot, anche più in Italia. Abbiamo l'aeroporto di Bolzano, la questura di Bolzano. Abbiamo il Baglia Alberto, parte a di non fa bene, l'aeroporto, il porto turistico, l'ipercompo. Eh, è chiaro tutti questi si erano, ma diciamo, posti ma sicuramente in alcuni posti hanno cominciato stato a stato pensare stato a mettere le piazze. le piazze questo è simpatico perché questo chiaro che non scelta si scelta obbliga a sì, sì, entrare sì, per forza sì. in un locale quindi magari compri una carta da un giornalario si fermi in piazza se c'è il sole se c'è il queste qua per esempio e sono no. Eh, questo sarà siamo. sicuramente il ah, sì, sì. prossimo passo che l'amministrazione vuole eh, fare sì. ecco. questi, questi sì. sono però gli hotspot, quindi sì, gli hot lì dove uh, stare dentro sì. fisicamente al posto o anche per esempio abbiamo alcune marine, quindi in realtà sono spazi aperti, sì. però anche lì 100, 200 ecco, metri, soprattutto se stai dentro la barca non prendi, perché purtroppo in Sardegna abbiamo... Insomma. sono tecnologie, la, la 2.4 GHz poi è una tecnologia che praticamente viene usata da tutte le, detto, da tutte le eh, gli apparecchi wireless, quindi vari telecomandi dei cancelli il cordless che abbiamo a casa, so, i rilanci wireless eh, per rilanciare, che ne so, Sky, okay Sky ho detto bene da, dal posto dove abbiamo il decoder a magari la camera da letto tutti di quelli di lavorano a 24 per cui è parla, un bolgia di, di casino si, si, su quelle frequenze per i per cui bambini per sentire, esattamente eh, anche il baby, il baby control pure quello è. tutto perché la 24 è la frequenza liberalizzata quindi io posso costruire degli apparecchi a 2,4 GHz e venderli senza dover rendere conto a nessuno acquistare delle licenze per quella frequenza per cui si sono buttati su, su tutti quanti eh, su quei spesso cani... dire che a noi ci ha fatto piacere che alcuni colleghi Io li chiamo sempre colleghi, non sono concorrenti Però si sono messi due e quattro E come si dice stanno piangendo amaro E allora sono venuti a noi hanno detto prendi il dottor Pachino non le posso più scusate perché vuoi vedere l'esclusiva eh, eh. no no no no no no il ministro vanno assegnato no no no no su no, quello no, lì no, non no. c'è poi infatti adesso faccio è fare. una scelta ah, tecnica beh. che potevano fare comunque sono che chiaramente molti hanno sempre molti si pongono avanti il problema dell'utenza di soluzione se la si mette un penino io PC lo risolvo ma perché gli devi dare tutta sta rogna l'antena capito? perché il 24 non funziona un prodotto così è banalissimo che ci vuole? Ma comunque sì. infatti questa gente mi ha chiamato dalla Liguria mi ha chiamato dall'Abruzzola da vari posti che hanno fatto questo non ne possono più perché L USB ha i suoi problemi per cui il PC per qualche ragione non lo sta vedendo in quel momento e quello telefona al provider dice non funziona niente il 2-4 dei suoi problemi di interfere insomma queste piccole aziende che hanno provato così si sono suicidate da sole <coughs> in qualche modo le pennine di 3 di Alice quelle viaggiano, eh, quelle, quelle, viaggiano sono quelle sono dei queste, cellulari eh, la pennina di 3 eh, è un cellulare, eh, cellulare tanto che dentro ci dovete mettere la sempre sim sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. quello viaggiano sul, quelli viaggiano a 900 MHz sono cellulari sì, va bene, ma va tenuto. Vicino, però c'è da tenere un che i telefoni fanno male, no? Quello va tenuto vicino. Però c'è da tenere un altro discorso. <ride> no, allora, quello sfrutta, sfrutta le varie pennile degli vanno operatori vanno di fonia sfrutta eh, ovviamente eh certo. le antenne cellulari, eh certo. quindi sfrutta le stesse bande di frequenze dei cellulari. Siccome le antenne dei cellulari sono principalmente dedicate ai cellulari, gli opera, tutti gli operatori, chiunque. Mm hanno dei, delle priorità differenti quindi ovviamente le, i cellulari sì, sì, privilegiano sì. il traffico voce allora se voi per esempio faccio un esempio banale perché è il caso proprio nostro sì, eh, al centro di... passeremo tutti quanti perché sì, ho fatto la domanda sì, sì, siamo sì. tutti con le pendi da c'è no io faccio, faccio l'esempio del, cent... del centro no? di pescara io anche per che sì, sì. qui dentro, no? del centro di pescara al centro di pescara il telefono 3g va male ma non perché stai distante o se non sei coperto <ride> perché c'è molto traffico cellulare. Se già ti sposti dove stiamo invece noi sulla tiburtina, dove c'è anche lì la copertura 3G, <coughs> già il cellulare, navigando col cellulare con la copertura 3G di Voda, Fontino, quello che sia, va meglio, perché è minore sulla cella cellulare, non è minore il, il traffico voce. voce. Sì, per esempio, una alla mezzanotte di capodanno scordatevi di navigare, perché non funzionano neanche la voce addirittura. Ah, sì. allora. Ok, allora, per quanto riguarda, come adesso dicevamo, le frequenze, sono due i decreti, qui vado molto veloce, sono due i decreti sostanzialmente che hanno permesso questa cosa e hanno permesso la creazione degli hotspot a 2.4 GHz Il primo decreto è quello che appunto ha permesso a soggetti registrati di creare in ambito circoscritto, quindi il classico bar, aeroporto, eh, eh, albergo, area di servizio, degli hotspot, cioè delle aree wireless in quel caso ovviamente a 2.4 perché di solito si pensa a un'utenza mobile che ci va col, cioè col, effettivamente col portatile, da, dare, da rivendere sostanzialmente, quindi io copro quest'area in wireless, dopodiché se tu vuoi navigare devi acquistare qualcosa, una card, e dopodiché puoi navigare. Questo però poteva avvenire solo e soltanto in ambito ristretto. Quello che ha permesso il passo successivo è stato questo secondo decreto che ha sostanzialmente cassato la parte dell'area confinata, quindi ha permesso agli stessi soggetti che prima facevano uh, gli hotspot di fare dei ponti radio, quindi di distribuire, sia di fare dei ponti radio per portare la banda, la larga banda da un punto dove c'è ad altri punti, sia poi di distribuirla sul territorio liberamente. Come funziona sostanzialmente uh, portare larga banda a in un comune o comunque in un'area non coperta si fa per salti, siccome tutte queste tecnologie, come anche la 2.4, ma ancora di più la 5, sono delle tecnologie a vista, cioè io devo poter vedere l'antenna. Allora, i ponti radio, allora io devo partire da un punto dove c'è ovviamente larga banda, quindi e non neanche una larga banda di tipo ADSL, perché se poi io quella di ADSL la devo dare a 100 utenti non va bene, non posso prendere una 20 megabit di telecom e darla a 100 utenti perché mi sparano contro. Devo prendere della connettività tipo in fibra ottica, quindi devo partire da un punto dove c'è fibra ottica e da lì sperare di riuscire facendo tanti salti a vista l'uno con l'altro, di arrivare dove c'è la richiesta, dove non c'è la larga banda terrestre col filo e dove c'è richiesta di connettività. Per esempio, vi faccio un esempio, c'è un progetto, uno di quelli di prima che c'era in una slide, che è un progetto della regione Abruzzo che prevedeva la copertura sempre tramite ponti radio dei comuni della zona tra Popoli e l'Aquila che si chiama il progetto che abbiamo già realizzato rivalutazione dei eh, siti svantaggiati con l'utilizzo dei vecchi percorsi medievali uno dice Ma che cavolo c'entra questa roba c'entra perché lì hanno usato uno studio già fatto da degli storici che faceva vedere i vari punti di, di avvistamento medievale perché prima ovviamente quando bisognava comunicare un messaggio, cosa faceva? Si accendevano dei fuochi, ovviamente i fuochi sono a vista per cui c'erano tante rocche su cui accendevano questi fuochi e, e quindi riuscivano a, a trasportare un messaggio la, la regione Borsa sarà quella di voi siete prolungamento, diciamo così, a 5 della fastweb no, no, no, non usiamo web, perché fastweb è un operatore locale italiano noi invece usiamo della fibra, che poi ci sta una slide, eh, di un operatore internazionale. Però sì, è simile. Allora, questa qui... Spero si vede ancora meglio, non si vede però manifesto. Diciamo che la nostra rete in Abruzzo sono i vari punti, di non di distribuzione, ma di ponti radio per portare poi la distribuzione in un altro punto. Quindi sono le dorsali, cioè sono i punto-punto che da Pescara... Ecco, volete vedere dove arriviamo? Allora, a noi siamo qui a Pescara. Pescara c'è un punto-punto, quindi due antenne che si guardano a vista su Moscufo da Moscufo c'è un altro punto-punto, cioè due antenne che di nuovo si guardano a vista su Atri, sono atri ponti, e qui improvvisamente potete anche notare che sta rete è come si dice nel gergo tecnico, magliata nel senso che se per caso cade sì, po questo ponte radio ci si, ci si può raggiungere da tutti gli altri giri se che dovesse cadere anche però ci sono vari percorsi possibili questo sta a significare che abbiamo un grande impegno tenere sotto controllo del tempo perché tutto si può rompere no? Vabbè, nel caso dovesse cadere un link poi noi abbiamo dei sistemi che ci avvertono di sms per cui diciamo che i tempi di risposta sono abbastanza veloci fermo restando che la rete rimane su in automatico Uh, questi, link, questi pezzi in viola invece che si vedono qui tra mixo ed alba Adriatica e tra alba e potenza picena sono invece delle tratte in fibra ottica sono delle tratte in fibra ottica quindi diciamo a banda praticamente illimitata perché sono fasci da 3000-4000 fibre ottiche quindi diciamo che come larghezza di banda è infinita dell'operatore su cui adesso abbiamo la partnership che è interrutta questa invece è la rete a livello mondiale di interrupt. noi stiamo qui a Pescara e ci troviamo sulla tratta, sulla dorsale adriatica che da Bologna scende fino a Bari, poi va a Napoli e risale su Roma. Quindi è stata spillata? spillata sì, esattamente, è stato tagliato diciamo, una di queste fibre ottiche, portata. portata in e mix, richiusa, in modo da richiudere l'anello. No l'abbiamo possiamo... spillata solo lì? Realtà anche al belgato. E al belgato. Quindi, بسم الله, fisicamente oppure Sì, viene proprio viene fisicamente tagliata, risaldata, allungata e risaldata. È una tale che si chiama mufle. cavolo, E diciamo che poi da Roma, pure questa, pure ovviamente la rete è interrutt a maggior ragione perché interrupt prima parlavamo di fast, cioè interrupt è dove uno dei soggetti su, a cui Telecom, Fastweb, uh, discali eh, acquistano banda. Quindi sono, è eh, un livello ancora superiore a, a Telecom, sono i fornitori dei nostri fornitori di connettività ADS, ADSL. Ok, allora, una volta che siamo arrivati con questi salti tramite ponti radio sul territorio, c'è la parte di distribuzione, cioè c'è un punto su cui viene poi irradiato sul territorio a 360 gradi o in modo più piccolo se c'è necessità, se magari un'area non serve perché magari abbiamo dietro le spalle la montagna allora ovviamente questo diciamo è l'access point sì, sì, che sì. si trova sul campanile qui. qui, qui una casa. e diciamo che per arrivare al, eh, all'utente finale c'è bisogno di qualcosa come dicevo da mettere sull'utente finale, noi lo chiamiamo connect box Sì. Qui abbiamo fatto vedere un'immagine per far capire in generale che quando facciamo anche un ponte radio, vedete, questa antenna quadrata, qui si vede un tetto, bene o male, antenna quadrata e il ponte radio, queste sono le antenne tra me. Non siamo neanche invadenti, cioè non è che abbiamo antenne, come siete abituati a vedere con i cellulari, che no? poi spesso vengono quindi praticamente per esempio, in questo impianto qui questa antennina qui è quello che dicevo la punto punto cioè la dorsale questa qui guarda un altro punto che magari a sua volta guarda un altro punto fino ad arrivare a un punto dove finalmente c'è fibra ottica queste antenne qui invece sono collegate ovviamente tramite cavi di rete la distribuzione sul territorio quindi c'è eh, ci sono le antenne, antenne su cui voi vi connettete, quindi. voi vi attaccate questo per avere delle avarie elettriche cioè cosa succede? che bisogna intervenire a mia esperienza avarie elettriche sul punto centrale o a casa sua? Questo? No, no. in generale dove avete messo sono le gruppe di continuità quello è ovvio si no, le varie reti le varie reti tutto si può rompere successo successo nel 2006 se volete vi faccio vedere il mio telefonino quando sono su un tradizio ghiacciato faccio vedere quando andiamo su questi porti, che voi state al caldo, come mai? Per esempio nel 2006 è successo a Caramanico. la zona, fulmini, sì. fulmini. Sì. Eh, no. abbiamo no, tutto, un ponte no. sulla Maiella, eh, la luce, no, la Passa a torna, sulla maiela, quindi è, è detto tutto, tutto. quello che c'è, la neve... Cioè, sì. Beh, mangio, insomma, che no, se il 2006, 2006 noi dopo due giorni avevamo, avevamo i citi parte, abbiamo un convegno. Di informatica sì, sì, sì, alle ah, terme di Caramanico due giorni prima impianti, Fulmine ha bruciato via. non i nostri impianti al, a, a, a, sulla Maiella sì, sì, sì, ma se tutti i ripetitori televisivi bella, quindi Canale 5, no, tutto quanto non ci sono sostituiti succede sì. niente perché sì, sono sì. le batterie da un buon questo è una cosa di fatto la mia la non vede per fare le giornate spiega le batterie da un non sono così io intendevo un arco di tempo di magari 5-10 minuti. Eh? Sì, quello non, non ve ne accorgete, no. lo vedete proprio. È un po' come il PC, vi ricordate i gruppi di stabilizzatori che si mettono sotto il PC a cosa servono? Perché se la lì la corrente a 5-10 minuti vale. Noi abbiamo delle batterie banalissime, non è che ci serve Perché il consumo 48 volt, 24, 15, consumo poco niente. E sono in grado di rendersi tranquillamente a 8-10 ore Si suppone che in 8-10 ore la corrente può tornare come un allarme. Poi abbiamo un sistema di allarme cellulare che ti dice che è andata via la corrente E che è entrata in batteria Quindi siamo su chi vive, come si dice siamo lì a capire se tornerà questa guerra se no, vale riparte da paese, te e va a metterla con me gli con l'altro giorno è andato tutto il paese giù noi ce ne siamo accorti ma se ne sono accorti tutti i cittadini perché sono saltati i televisori sono saltati, hanno bruciato mezzo mondo ma non per colpa nostra non per colpa nostra perché no, ultimamente no, sta succedendo no, una cosa no, strana i fulmini che mi... stanno arrivando non arrivavano, non l'avevamo mai visto nella nostra vita quando è stato sto parlando di tre giorni fa, sì, tre anche tre qui. Fa. È venuto un fondo, era... sì. no. mezza... è scusato pezza di dominazione è... Ah, il solito disastro. È... Non c'ha fatto neppure eppure siamo sulla chiesa madre sul campanile. Un che... no. altro, penso. No, adesso <ride> Facciamo così. Ma dica lei, lo scarico a terra con tutte le cose, eccetera. capito. vuoi vedere. Allora questa qui diciamo è la parte dell'utente finale poi vi faccio vedere proprio fisicamente come si attacca diciamo che questo è quello che noi chiamiamo connect box lo potete avere anche poi vi faccio vedere io l'ho portato questa è la scatola che vi arriva a casa e questa che vi arriva con a corredo tra l'altro un cavo di 10 metri poi vi faccio vedere esattamente pure proprio fisicamente come si attacca ma è quello che ci sta dando la banda adesso, praticamente sono sì, montati sul Quello con questo aprire non sono provato proprio. Di... Lo, lo apre e comprato, eh? è comprato, <ride> Io ne ho bisogno, quindi sarò tra i primi clienti. Ecco, posso aprire. Vuoi dire due di parole tu? quello che va dentro casa quello, di... esatto. quello va fuori casa ecco, adesso, qua dentro è dentro, dentro casa caso, tanto perché per dire, deve stare, è fatto per l'esterno si si ma dopo facciamo adesso un po' facciamo... Ne nella... qui c'è la parte eh, diciamo più soft più, più leggera, più, <ride> più <ride> delicata ma quanto costa <ride> sta merata <ride> <ride> cioè, detto così 19 euro niente c'è qual, qualcosa sotto 19 euro più IVA eh, io ci tengo a precisarlo se c'è scritto voi lo vedete in realtà non è anche un caffè al giorno per avere la possibilità di stare 24 ore su 24 su internet Certo, spero non solo per scaricare film al ma molto, ehm, per ehm, lavorare, per fare qualcosa di tutti, utile, no? spero. E invece so, tutti ti a 24, 24 ore da da a, a scaricare. Beh, con un euro neanche, l'utenza privata può assolvere finalmente credo a questo. Dandovi chiaramente una qualità di banda accettabile, una 1280-256, ovviamente vi diamo anche un indirizzo IP statico questo sarà molto utile per indirizzo IP statico voi, pubblico perché vi, no, più. perché vi permette di, che ne so, di collegarvi alla vostra azienda quindi da casa se vi dico una cosa proprio, volete lavorare per l'azienda avete l'indirizzo pubblico quindi potete creare un peer to peer diciamo dedicato quindi dove nessuno entra quindi questo è estremamente utile per quanto riguarda chi vuole veramente lavorare con il computer e quindi con internet vi diamo una banda minima garantita vuol dire che non andiamo al di sotto di questo numero 256 kbit per secondo diciamo al 90% perché è fatto 100 le volte che voi entrate diciamo ci potrebbero essere dieci volte che come potete esempio, stare buoni Cioè non vogliamo mai dire al 100% mi sembra una cosa, una frase che non esiste, dire una cosa certa al 10%. Manco la vita è L'entrata è Allora qui vedete l'entrata è così, l'uscita è così, è asimmetrica, così come è la normale ADSL, asimmetrica. Se vogliamo andare invece in simmetrico, come vede andiamo su un'offerta che è più rivolta, sembrerebbe, aziendale, fermo restante che la può comprare chiunque. Questa è un'offerta che sicuramente è ancora più performante per chi deve mettere le dati fuori, chi fa molto upload, no? per chi ha un piccolo server web in casa in casa si fa per dire insomma un'attività di grafica un'attività di questo genere sicuramente interessante 5 caselle email filtro di spavio apparati incomodato d'uso ecco la cosa interessante è che gli apparati in realtà sono incomodato d'uso quindi non ve li vendiamo cosa che facevamo una volta io infatti mi sono anche permesso poi di portare delle che forse lei ha già sono vecchi debri e eh? se lei riapre vede che le antenne prima le vendevamo a 180 euro 180 euro e non è che adesso ce le regalano improvvisamente eh? però le diamo in comodato d'uso per spingere questo prodotto con un costo di attivazione di 70 euro che non ripaga il prezzo che noi paghiamo l'antenna questo però vi garantisce il comodato d'uso che in effetti non è che è scaduta la garanzia se non funziona più. a questo, ecco questo è l'apparato che quindi avete appena visto di cui stiamo parlando in comodato d'uso c'è un altro apparato che chiaramente porta un po' più avanti quello che è diciamo, la nostra soluzione non, non vediamo solo la possibilità di navigare ma anche la possibilità di telefonare telefonare con la tecnologia VoIP tecnologia che forse molti conoscono che tra l'altro è una tecnologia che viene offerta anche dalla stessa Telecom quando comprate anche il normale numero di telefono, in questo caso ne è coperta? Quindi anche Telecom si sta spingendo verso questa logica tecnologia che in realtà è il telefono, sta sempre meglio crescendo. Qualcuno ci telefona sul Pronto? Cavo? Questo è il teatro che vuole. Tutto bene? teatrino di Marcello eh, ciao ciao caro cos'è successo in questo momento? Poi, così, no vabbè, dopo facciamo che... vedere i collegamenti in realtà è successo che abbiamo ricevuto la telefonata su quell'antenna e l'abbiamo trasformato da dati in voce grazie a un banale apparato che è questo qui questo apparato praticamente converte la cosa in dati e viceversa su un telefono normale quindi abbiamo collegato come potete vedere un banale telefono, il vecchio Sirio che molti hanno un colp, o qualsiasi cosa Perché? e con lei ha ah, un'uscita RJ11 tipica di quella però il numero poi che io vabbè, che posso chiamare d'accordo ma poi quello qual è il numero il che, è esatto, è, che è stato chiamato? Esatto. è stato chiamato un normale numero geografico 085 08, 08, se volete fare la prova 085 085799 sì, sì, uno faccio. Non, non, non è prezzo. No, no, no, no, no, io sto parlando di questo. Mm, sto dicendo no, no. il numero. Eh, se io poi voglio no, dare questo numero a ve certo. voi, però. Lo dare. Me lo assegnate voi. Me lo assegnate voi. Quindi l'assegnazione la fate voi. Fermo restando che esiste sempre certo. il concetto certo. di number, certo. di number come portability. La faccenda del del voi perché sta prendendo piede, chiaramente. Ma in un tra su non c'è Skype sul computer. Sono completamente indipendenti. Questo non funziona, non c'è niente col computer. Cioè il possono anche non avere il computer a, su, a casa su, con questo sistema. Come il newton, Tra l'altro lei sa che se ad opera Skype, se vuole telefonare, ha un vero telefono, se invece il telefono l'APC l'unico dubbio che c'avevo è, è che allora, ha lo... sì, segnato per poi nel momento in cui faccio il contratto e faccio anche per prendo pure il VoIP se mi ha assegnato un numero sì, sì, se c'è un numero telecom assingere. lo vuole dismettere e conservare il numero è possibile portare anche il numero ecco, entriamo in, in, in questa discussione problema. del VoIP Quindi, il VoIP perché entra adesso nelle famiglie? perché le famiglie come la mia, come la vostra, sicuramente sente la necessità di non avere la sorpresa della bolletta questa è la realtà cioè, arriva sta cavolo in bolletta eh, in ma quant'è? lei sa quant'è la prossima bolletta? No, no no no lo decide l'Aker cioè, so forse di massima qual è? <ride> l'Aker <ride> eh, so di sicuro il fisso quant'era vabbè quello lo so bene o male di la, di la mia è sempre come ma tutto il resto è un incognito ecco, diciamo che siamo a ho due vittime questi eh, cioè, due eh, noi abbiamo pagato il bolletto perché ci hanno perso il no, con la linea tradizionale normale se sì, se li Bob, avete chiamato okay. no, quando, quando è, no, quando è arrivato sì. un bolletto lui ci. 600 gli 800 euro e abbiamo tagliato come me i miei figli mi hanno fatto arrivare 60 euro in più perché erano chiamato. il vantaggio del VoIP è che queste chiamate non sono possibili quindi anche volendo chiamare un numero di quelli sessi il Telefonico, no, non te lo fatto. No, no, non abbiamo tanto No, no, tanto. no ma se io ho un figlio ho una persona. No, ma non è già vista. E si usa molto. Per quanto riguarda lo Stato, non lo non Stato è uno di quelli che prende più soldi sulle chiamate, perché gli indicati statali vanno questo. Morti, senza sa che paga, quindi se lo si incontra, l'aroma di mezzo ti Non te lo fa fare, cioè non te lo fa fare perché nella lista, diciamo, dei suoi <tose> numeri, qui non sono accettati perché vogliono 5 10 euro, 10 euro, 15 euro per un minuto, o comunque scatta so vita, cioè. quindi sotto questo punto, Ma dicevo, la cosa più importante per la famiglia è che non ha più la sorpresa, ma può gestire l'uso del telefono il telefono fisso in casa è un fatto psicologico ci deve essere psicologico perché io se ti chiamo a casa so che ci sei posso fare una domanda sì. diciamo che tutti quanti noi cittadini di Atri ci mettiamo l'andena, il voi, il PC. Il sindaco da Sufi ci può fare la teleconferenza a tutti quanti noi, ci parla online? E questa è Beh, cosa... no, lì poi ci vuole... Credo un'altra tecnologia, <ride> però insomma... Però c'è un... una cosa che lui ha che, è trovato, che, questo che questo le questo telefonate intra VoIP, cioè tra due persone che hanno un VoIP, stesse sono gratuite, come Skype. VoIP sono gratuite, <ride> è ovvio. E vi spiego anche perché. perché. perché questa ecco, qui cerchiamo di capire l'evoluzione di questi VoIP. Il VoIP cosa sta cercando di fare? Sta cercando di creare delle comunità, questo è il concetto, no? che vuol dire che se voi presenti aveste tutti il VoIP tra, lui, se voi, tra di voi, vi fareste grazie Per un banale fatto, senti, che quando fate una telefonata con il VoIP, tra di voi, sulla stessa rete mixo, non uscite da internet. Quindi non usufruite delle centrali di fonia di alta classe. Perché il VoIP comunque si paga qualcosa? Perché in quel momento voi volete chiamare una persona che non è su internet, ma che ha un normale telefono. Quindi il VoIP trasporta la chiamata alla centrale, dalla centrale poi passa sul normale telefono. E quello vuole essere pagato. Chi chiede quel telefono? In portata? Beh, Bene, allora in vuole essere pagato. Di telefono? Telefono, o oh, chi che Quindi il VoIP cosa può generare per una comunità? la possibilità che se in determinati uffici che ne so, in farmacia o in determinati locali comunitari viene messo, se lei chiama quel locale comunitario non paga niente questa è una rogna per quell'altro oh, che sai guarda se le fanno allora, però dicevo in famiglia è interessante il fatto che è un fatto psicologico bisogna avere le telecomunismo in realtà poi si è opera molto il cellulare perché molti dicono che chiamando da cellulare a cellulare si spende di meno e così via e quindi. Quindi, allora, il telefono fisso non ne puoi fare a allora mettendo il voi si può arrivare a sostituire l'altro telefono quello che avevo con Telecom o con piante recuperando anche il vecchio numero quindi non abbandonandolo e quindi questo vuol dire che non devo ricomunicare il numero che mi ha dato mixo a tutta la gente, no, recupero il mio vecchio numero e copro il numero che mi ha dato mixo, mixo te lo va sempre e viene qua, portatevi dare il numero, e poi ha un costo una tanto, di 20 euro mi sembra, tanto finito lì, non è un costo più. La cosa bella è che il numero di telefono, quanto costa l'abbonamento? 25 euro l'anno. Eh ma non è che eh, diciamo che dobbiamo essere buoni forse mi dite il nome acquisto del nome quando mi chiamo un telefono a pescare a me su, su quel numero che io ho sì. dato quando pagano paga di più sì. o paga di meno non è colpa sua di quello che paga lui. è colpa del, di colui che dato sul telefono sono abbonato di tele ma aveva una tariffa di tè, Sì, ma solo perché chiamo un numero piccolo paga di più no no no, no pago male no, no, non, non è un numero piccolo come sì, un sì, idea, okay, ma, quindi quello si che chiama, non chiama non paga in base alla tariffa che ha previsto di urbano perché sta facendo nazionale poi non esiste più l'urbano interurbano in realtà l'urbano è tutto nazionale no? così come quando lei chiama un cellulare pagherà la tariffa se chiama tre ti tenere se chiama in un po' meno se chiama sempre, un po' meno chiaro. quindi dipende da chi chiama con quale abbonamento ha lui non a chi sta chiamando, perché lei non è uno che chiede soldi. <ride> se io chiamo lei. Beh, io devo... No, cioè, vabbè, io non ho I numeri a pagamento, vabbè, tristi Allora, io un numero di telegramma, no, lo, disdi eh. lo disdico eh, e do il numero a... Lei. Il numero. Vabbè, dopo, quelli che mi sono abituato a non chiamare niente. Niente. la sera, di andare a buonanotte. dopo lei che abbiano una sorpresa no. che prima... Non serve assolutamente diciamo, niente. Non se fosse un numero in decade particolare, 1, 7, 7, che ne so. E lì no. le sorprese, non ci sono delle. delle paga per, io chiamo 085, va, Ci sono ancora reale. due o tre punti da chiarire. Innanzitutto eh, il VoIP ovviamente non ha nulla a che vedere svincolato dal discorso VADSL cioè il VoIP funziona, cioè questo apparecchietto qui funziona anche per chi ha linee terrestri, cioè ADSL classica, non, non, non ha nulla a che vedere. a casa Non ce l'ho la possibilità di avere l'antenna perché sono coperto, non dà DSL, DSL lo sono il VoIP da due anni che non ho più telecom certo, il VoIP non è sempre il 100% di quello che è il normale telefono può non esserlo e quale possono essere le ragioni? semplici nel momento in cui noi stiamo parlando con il VoIP e magari qualcuno poi potrà fare se il mio pc di casa sta operando con software strani dei di mule, e magari io sto scaricando qualcosetta in realtà non sto scaricando magari sto mandando pure un sacco e chi adopera un sacco senza diciamo non è che non se ne accorge, si può vedere, c'è il sistema per vedere sto saturando la banda di traffico dati che mi rimane questo telefono? niente, cioè, perché il mio mi si sta prendendo quindi c'è il rischio in quei casi se io adopero contemporaneamente, pesantemente intorno della Fonte Ura, che io magari, meno male, sento bene il signore che mi piace. Quello di là mi fa fatica a sentire. Questo eh? tubo l'ho saturato. Quindi ci può essere queste cose, Quindi ci vuole un po' di accortezza. Però questa accortezza fa risparmiare un male di guadagni. Nel momento in cui io mi devo ricaricare, gestisco il VoIP come il cellulare. Io vado sul sito web, chiedo di mettere dei soldi sul mio telefono fisso. Se non li metto, io comunque ricevo sempre le telefonate. Quindi, nel momento in cui vedo che in famiglia c'è un abuso, io non li metto. Non sono isolato, perché le chiamate le ricevo lo stesso. Vabbè, ormai e comincio a frenare quella che è l'emorragia perché i miei figli facevano mano destra il loro cellulare, mano sinistra il mio telefono di casa, anzi il pezzo che pagano lo sempre io, però dice sul cellulare, mamma mi deve ricaricare, quindi su quella era arrivata la collessa. A mia mi arriva la, la, la scoperta. Ti ricordo che c'è tuo figlio, figlio comunque, ti esatto. sì, la... Se mi sente. è quello che succede a tutti c'è una precisa pure che le chiamate di emergenza funzionano sempre ovviamente la cosa bella che ci distingue dai skype con Skype lei non ha un numero geografico lei è un numero di un pc Quindi non potrà mai chiamare un numero di emergenza cioè non so. no no no per dire qual è la differenza tra il VoIP in generale e tutte le altre cose che sono completamente diverse e sembra che funzionano uguali ma non sono così cioè da qui lei è identificabile da un 118 da lì un po' 118 perché da stai L'altra differenza ovviamente è che non c'è bisogno del PC, cioè questo ah, funziona questo col da... telefono, Infatti, cioè, dal, punto di vista del, dal punto di vista dell'utente che non sa usare il PC, cioè tipo la signora anziana, o, dal punto di vista suo non gli cambia assolutamente niente, cioè prima aveva quel telefono, dopo si trova lo stesso telefono, e magari il figlio il parente più smaliziato che a monte gli ha attaccato la DSL e questo oggettino. Inoltre non devo avere il pc acceso quindi corrente, la ovviamente ovviamente su questo discorso ecco, questo è un brutto sì perché di solito invece avete telecom se non c'è corrente il telefono funziona e eh, questo è vero quindi attrezzatevi per la corrente c'è il telefonino mettetevi le passerie però c'è vanta un vantaggio strano che magari di cui non avete riflettuto allora, questo soggettino qui sostanzialmente è un apparecchio di rete ed è ha assegnato un numero di telefono 085 qualcosa quindi come diceva prima il signore se qualcuno da Pescara o da Atri che sta sulla telefonia normale Telecom mi chiama la telefonata è nazionale e urbana se io per motivi di studio, lavoro e altre cose vado per due mesi negli Stati Uniti e mi porto dietro questo apparecchietto e lo attacco alla connettività che ho negli Stati Uniti cosa succede quando qualcuno da Adri chiama quel numero di telefono mi squilla il numero di telefono degli Stati Uniti ma, non lo fate perché sennò mando in ma la chiamata è urbana non ah qui non mi ha registrato non mi non <ride> <Non lo fate. ride> però è una, è una cosa che ovviamente però se chiamate il 113 ci risponde il 113 di Atri ma il vantaggio è che è così il tecnico è stato generoso sì, sì, eh. eh, vantaggi bisogna ehm, dirli tutti, belli e buoni, residenza, quindi non è che uno, di qua, ah, può questo dire, un non lo so come la tutto dunque stai in internet, risponde poi stai fisicamente qua per legge no, il vantaggio è che sì. se una famiglia c'è sì. un figlio, sì. figlio che studia negli Stati, sì. un Stati Uniti sì. no no studia all'università per dire a Milano oh, per avere per... noi siamo tutti poveri disgraziati no sta per no, no, il cinema della terza serie tutti avanti il contatto che dobbiamo fare è quello da 29 euro vogliamo avere un servizio decente se no ci ritroveremo lo stesso con no, no, gli no, problemi no, di sempre no, no, no. no, la cosa bella di tutto questo che avete a che fare cioè, questo qui adesso è il classico 1080 182 no, no, hai detto una cosa giusta che è un elefante che per muoversi sempre no, voi potete entrare come meglio vedete con un contratto e passare con, quando volete a un altro contratto avete a che fare sempre con un'azienda estremamente elastica no? Tecnicamente noi, per lui, navigare il lavoro da televisione. Quei profili sono praticamente identici, la differenza è solo nell'upload. Cioè se io ho bisogno di mandare in su, cioè come per esempio qui, sulla prima antenna sopra è il profilo, è il profilo quello base, quindi 1280-256, quella con cui stavo navigando prima. Quella sotto invece è il profilo pro perché devo mandare streaming sto mandando in diretta questa per cui devo sparare, non mi bastano 256 per mandarlo a pieno schermo però è solo questo è un motivo eh, non è che tutti quanti voi vorrete che fare, che fare, fare streaming ecco sì se uno deve per esempio gestendo un blog quindi deve fare molti upload, anche magari dei filmati, di cose ma per inviare, sì. per ricevere, quello da 19 come quello da 29 sì, sì. per Ciner... ma fagli spendere più soldi oh, no, no, per per per per però il dal punto, dal punto di vista tecnico funzionalità classica, diciamo soprattutto per la casalinga ah, quella a base è ultrasufficiente ma se uno ha necessità o esigenze particolari è chiaro o un'azienda comunque dal punto di vista tecnico noi ci mettiamo un minuto a passarvi da un profilo all'altro per cui è un problema che ho un, un economico. profilo quello da 95 euro puntate su quello pensate non ce eh? lo può dare solo il <ride> perché quello sono per le, le, le aziende, aziende. comunque <ride> sappiamo <ride> <san piaccio. ride> quello da 19 era 29 cioè quello del 19 in pratica è stato studiato apposta per i privati per andare incontro a, al privato che giustamente la famiglia può un'azienda 29 euro fare i Aspetta, ma anche un euro al giorno per le famiglie 19 va bene no, la, gente deve la, la deve famiglia può essere tutto un <ride> incenso che sta facendo polizia devo per per voi sapete tutti stavate seguendo i telegiornali i debiti se seguite i telegiornali in questo momento di profonda crisi vanno i prodotti più cari si vende tutto quello che è marcato il 20% di ricchezza, il 30% di poveri lo no, spiega, spiega bene le cose eh, che già fatto. Vediamo un po' di arrivare a una sintesi Allora, sì, sì. Sì. allora eh, questo, qui Forse non vi ho detto l'ultima cosa che per quanto riguarda il VoIP sempre e solo per i privati abbiamo previsto due soluzioni adesso non so se può tornare indietro posso farcela due soluzioni che una è come si dice fatta anche nei confronti del telefono per quanto riguarda le telefonate da fisso a fisso con 6 euro al mese più IVA potete fare tutte le telefonate che volete da fisso a fisso anche questo come vedete solo per utenze private mai per le aziende non lo so se un giorno faremo una cifra per le aziende ma non sarà sicuramente 6 oppure c'è scritto 0 perché, perché può uno non scegliere questo tipo di soluzione di costo e ricaricarsi e basta per quanto riguarda poi le tariffe Dopo le vedremo un attimo per capire quali possono essere i vantaggi. Io devo dire che tra i due siamo lì, non vi regaliamo niente, eh? non è che noi, noi sappiamo, perché costa poco il voi il primo telefonato, noi sappiamo di starci dentro, insieme, non è che siamo pazzi, sappiamo che ci stiamo dentro, perché sappiamo che quando vedremo le tariffe la è un centesimo di 2,7 al minuto la telefonata da fisso a fisso quindi non è tanto fa fare 0, euro c'è un uomo quindi. io per 10 euro di scarpe ci faccio un anno eh male fa morire che l'azienda cioè, no? <ride> Ma tu nessuna parte, faccio la, so <ride> <ride> la videoconferenza video. da sola. La telecamera, un po' su di voi. facciamo la foto e ce lo mettiamo ogni volta che parlo. Allora adesso vi facciamo vedere un momento beh a questo punto noi togliamo eh, togliamo come com si monta tutto quanto allora ovviamente quello che ci abbiamo appena centrale nucleare non è quello che dovete avere a casa allora questo diceva la scatola come dicevamo prima è la scatola che vi arriva con il cavo di rete sono 10 metri di cavo eh, per esterni perché ovviamente questo apparecchio allora, stiamo qui, parlando di questo del cavo che in qualche modo andrà collegato a questa struttura e adesso vi farò vedere allora questo ovviamente è leggerissimo quindi lo potete attaccare su qualsiasi paletto su flanterna direttamente oppure un palettetto che mettete voi sono le fascette addirittura per fissarlo perché proprio a livello di vento non gli fa assolutamente nulla per un condominio basta uno? No, ma... ah, no. no, questi sono eh, uno. Facciamo uno. vedere i condomini e <ride> non, cioè. non cominciamo <ride> a litigare nel tempo il <ride> allora, l'obiettivo di questo cavo è di intercettare una presa di corrente. Per questo è di 10 metri. Però potrebbe essere benissimo di 20, 30, 40, 50, perché è un cavo Ethernet fino a, 60, fino a 100 60, metri, 80, 80 metri. tutti i p quello che ho visto. Nel FTP, un TTP, un RG45TP anche in croce non sì, può stare pure sul palo del tempo Sì, ah, non è in ah, eh, sì, sì, sì. no, sì, no, ponte. Ponte. anche lì stiamo parlando assolutamente di... Eh, Quindi, eh, come vedete con questo unico cavo, adesso qui sembra che ce ne siano due perché sono due apparati differenti L'altra non la guardate vedete l'unico capo qui portate sia la corrente le risponde. No, sia sì, la, la corrente, corrente no, no, no. e i dati <ride> cioè tutto viaggia qui dati e corrente quindi col unico che serviranno sia per vedere immagini sul pc sia per sentire le telefonate per il, il cavo è un normalissimo cavo di rete però si riesce a portarci sopra sia la, la corrente elettrica per alimentarlo perché giustamente pure lui vuole un po' mangiare di corrente mm. e sia i dati che poi vengono trasferiti dai per il vostro pc quindi ovviamente l'altro capo del, del 10 metri che sta ovviamente invece dentro casa non lo potete attaccare direttamente al PC perché non gli potete dare l'alimentazione. Quindi viene fornito anche questo cosetto qui che si chiama Power Over Ethernet Injector, Ingestor, che sostanzialmente ha forellino per l'alimentatore, ma non è lo mettete dentro casa, questo normale alimentatore 9-12V, però Dopodiché ha due altri ingressi di rete, su uno c'è scritto LAN e lo andate ad attaccare al vostro PC, l'altro c'è scritto POE, che è quindi alimentato, e va attaccato all'antenna Quindi questo qui non fa altro che prendere i dati dal vostro PC, aggiungergli la corrente e farlo uscire su questo cavo nero. Quindi questo cavo nero ha corrente più dati, invece da questo foro in poi c'è il PC allora per cercare sì, di capire fate finta che questo è il pc adesso mm -hmm. qui abbiamo messo uno switch mm -hmm. questo cavo mm -hmm. è l'altro mm -hmm. cavo che non vi viene dato perché noi non sappiamo lo sapete voi quanti metri occorre per mm -hmm. arrivare al vostro pc magari occorre un metro perché volete mettere un access point quindi non vi, vi interessa arrivare al pc magari invece avete un appartamento cablato, quindi eh, no potete chiaramente e dovete decidere voi poi quanti metri vi serviranno ripeto stiamo parlando di cavi che si trovano ovunque si vendono da tutte le parti quindi non stiamo parlando di cose trovate qui abbiamo messo come disegno uno switch perché? perché abbiamo supposto che non vogliamo entrare direttamente su un pc ma su un diramatore su qualche cosa che per qualche ragione abbiamo bisogno di mettere in voi quindi metto quella apparata, mette due pc allora eh, una volta che questo anche non è attaccato al, ad un computer o a uno switch però è alimentato ovviamente l'antenna si accende per regolarlo ci sono dei led qui sopra per puntarlo verso l'antenna diciamo di distribuzione il primo led è semplicemente il power quindi il fatto che è alimentato il secondo di solito in questa situazione è spento perché è invece il traffico dati se ancora non avete attaccato il pc o lo switch è spento gli altri sono quattro led che indicano la potenza del segnale come avete lì per esempio su quello lì che è acceso c'è un led rosso dice, e un altro giallo che lampeggia quello praticamente sta dicendo che ci sono due tacche di segnale che vanno già più che bene ovviamente stiamo all'interno se quello apriamo, apriamo la finestra diventano quattro ovviamente stiamo qua dentro il vetro scherma Là, il allora Quindi, facciamo finta che arriva questa antenna a casa, che succede? Non è che uno deve chiamare l'ingegnere. La prima cosa che deve fare, fine di ingegnerizzare in chiamata con bug e contro bug, è eh, andare fuori. Dove è l'antenna in testa? A 4 km su un campanile. La vedo, non la vedo, ma so che è là. Metto eh. sì, così, fisso un attimo, gli do corrente e guardo le carte. Mi spiace, fare. non si può fare. Perché? perché Quella a sono a casa. Ci sono degli alberi. Qualcuno che ha detto, prima andava bene, ma non va bene più, perché mi sono cresciuti tutti gli altri. Okay. Successo? Alberi passi Era l'inverno, senza fuori. No, capito, ma non erano i suoi, erano i alberi. È chiaro. Quindi deve essere per forza artiste. quindi non c'è bisogno di proprio vedere l'antenna, ma sa, so che è là ben, se è là metto così aspetto vedo le tacche quando vedo che le tacche finalmente sono apparse vuol dire che c'è segnale allora ingegnerizzo tutta casa faccio i buchi faccio passare non faccio niente prendo tutto e lo distribuisco la mix non ho dato anticipo non ho dato anticipo questo è chiarissimo c'è un errore commercialmente, vero? Chi è nel commercio sa che senza l'anticipo non si fa niente. Ma una cosa anticipa, noi non abbiamo mai chiesto anticipo. mandiamo la merce programmato e tutto. Diciamo, avete 15 giorni per vedere se appunto, se no restituite, altrimenti pagate Ma dove dovete essere così? Tenete conto della co legge di 17 giorni. Tenete conto di una cosa, magari chi ha fatto il puntamento della parabola può pensare, questo veramente si punta così, eh? Eh, non c'è bisogno di un puntamento preciso. Perciò si mette così, più o meno in quella direzione, di a vedere tacche. Poi magari quando va sul, sul palo magari cerca di beccare una tacchina in più, una tacchina in meno, ma non è niente no, di. di... Che stiamo parlando di distanze 4, di 4 km invece. invece ok. Cioè, è dritto? Eh? il ruzzo, si fa il ruzzo il cavo è lo stesso il ruzzo lo stesso il è lo il ruzzo di niente è un no, normale cavo dritto ma ho dovuto cambiare il cavo perché hanno vogliono il ruzzo c'è lo cosa che il ma non oh, yeah. ha ragione così impari Dai, domanda. questa domani è blog questa domani è da blog perché qui non c'è il tappeto se avete visto no eh? sì, non c'è Questa terra, non c'è il tappeto l'ha visto? ecco quasi già con questo ha fatto un salto di qualità non avrà esatto. questo problema di tagliare il fondo ripare la, la testa. ecco, eh, guardi il clavettore. Come vede, qui non c'è. Quindi, cosa succedere a questo? Se si arriva questo, non di più. Eh? Per questo eh? è eh, certo, in quel caso non tagliare per il filo. meno male che non gli hanno richiesto dietro il filo, un flag di rete vabbè, allora dall'altro lato quindi, l'antenna è fatta, l'abbiamo messa sopra il tetto funziona, si accende il led l'altro lato va attaccato se abbiamo solo un pc è facile, perché lo attacchiamo al pc e stiamo a posto come per esempio il caso del pc qua sotto che sta mandando in, in, in diretta questo evento il cavo questo qua anche se l'apparato è come fa la scena, internamente sono gli stessi questo cavo va direttamente dentro la porta del PC, dentro la porta eta del PC. Quindi muore di... Nel caso io invece ho più PC, oppure voglio eh, avere il wireless, quello del portatile, dentro casa, siccome ho bisogno di, un, di uno switch, che in questo caso, come ho ma ce ne sono tantissimi, sono a 20 euro. Questo qui. Quindi il cavo dell'antenna lo faccio arrivare dentro allo switch. Ed ecco qua questo è l'alimentatore che in questo momento sta alimentando l'antenna sopra, questo è il cavo che arriva da fuori sostanzialmente, l'uscita la metto nello switch, a questo punto qui in questo, switch, in questo switch ci posso attaccare sette apparati, perché uno è già occupato dall'altro porto, perché sono switch di altri più grandi. Insomma. Cosa ci ho attaccato? Ci ho attaccato in questo caso l'ATA, cioè l'adattatore del VoIP e ci ho attaccato anche un access point, questo non c'ha l'antenne ma ce l'ha dentro, un access point che fa navigare il mio portatile che non ha il cavo di rete, cioè ce l'ha ma non lo sto usando in questo momento. In, wifi. in questo caso nel wireless classico, quindi diciamo questa è la situazione più, se poi ho un PC invece fisso, da attaccare comunque l'attacco sempre quando dei cavi di rete allo switch c'è cioè, cioè, e DHCP due fin quando, eh. Fin eh. Eh. questo qua ovviamente supporta fino a 7 dispositivi fissi ah, beh, sì. sapete un... se c'è bisogno di più sì, ci sono anche 7. oppure può essere a cascata cioè vindele, questo se no. ne possono attaccare questi sì. quindi non no. necessito di nulla il router è quello lì? Siamo già noi, router. Quello lì, quell'antenna è questa qui, in realtà no, no. ovviamente qui dentro... se lo voi con le antenne? Cioè, sì, sì, si, questo, quello... no. sì, sì, sì, sì. no, questo è il modello che è un po' più... Cioè, sì, quando impropriamente io dico che questa è un'antenna, in realtà non è un'antenna perché l'antenna è un dispositivo passivo, non c'ha bisogno, bisogno di corrente. Di corrente. Questo c'ha bisogno di corrente perché dentro c'è pure una circuiteria che è la parte del router. Questo no, fa sia antenna, che... sia router. Allora, si, eh, si, eh. quelli che di solito trovate voi, si. non sono router access point, ma sono access point. Questo in realtà è un router access point, cioè questo qui noi lo usiamo come router, che è una porta Ether, però funziona benissimo lo stesso. Quindi si. Tenete conto un'altra cosa, che per esempio, adesso ritorniamo per esempio al discorso di Emule. Emule, per chi lo usa, sa che è importante avere l'ID alto, perché altrimenti si scarica. Poi. Per avere, vabbè, allora non è per Emule, ma per altro. Se volete mettere un vostro server dentro casa, c'è bisogno, siccome l'IP, l'unico apparato accessibile da internet, e questo signore qui, non il vostro portatile che naviga, o il vostro PC che naviga per interposta persona, c'è bisogno di fare quello che si chiama port forwarding c'è cioè bisogno di rigirare delle porte da questo signore a quello dentro per fare... A per per porte, noi di questi apparati che nonostante che sono incomodato d'uso quindi non sono comunque nostri, vi diamo le password per accederci quindi per chi, per chi eh, è abbastanza esperto e c'ha cioè bisogno di avere di alto mule, entra qui dentro, forward le porte trova i manuali dove vuole oh, ho so. eh, eh. una domanda Oppure, oppure ci sono stati pure dei casi in cui qualcuno ha telefonato e l'abbiamo fatto noi da remoto perché comunque noi l'unica cosa che chiediamo ovviamente è di non cambiare la password di amministrazione perché se no poi se ci chiedete aiuto la domanda soltanto eh. la tendenza europea e mondiale cioè noi come facciamo come questi lavoretti qua, facciamo la e e ci adeguiamo al 5 giga al vostro sì. sistema che è la prima volta che lo sento, ecco eh, stasera. Okay, se no, no, il formato, il la wifi? La no, il wifi, no, wifi su so tutto. La del, 5, del, 5, del 5, di tutti i no, stepparati no, di così. Il primo computer che avevamo cento... Pure ruzzorete, 84, quando lei ha ah, aperto ah, eh, quando lei è appestato, io sono nel lavoro. Il primo... Il primo... Parlato, cioè, che parlare di Primo che avete è una Waymax. YMAX, che succede esatto? Che succede? Allora, Waymax, che mi dobbiamo usare, siamo obsoleti, insomma. No. Allora, Waymax. Allora. No, il volantino allora Waymax purtroppo per noi italiani non ha nessuna differenza a sto, rispetto a questo soggetto qui perché sono più o meno le stesse frequenze e cioè hanno gli stessi problemi dove è stato normato bene è per esempio negli Stati Uniti negli Stati Uniti è stato normato a 1 gigahertz ah scusate <ride> <ride> <ride> Allora, parlavamo del WiMAX Tu, tu, vieni qua <ride> rispondi, no, io, io devo... Allora, no, ripeto, ripeto la differenza tra la tecnologia 5 e i WiMAX in Italia non ha nessuna differenza nel senso che è stato normato, le frequenze sono più o meno le stesse le potenze sono identiche quindi i raggi di copertura sono identici si parlava ai tempi, i wi WiMAX copro 50 km mettono un'antenna sulla maiella e coprono tutto l'Abruzzo, no? Copro 10 km, le stesse identiche tragiche di questi qua, non cambia assolutamente nulla. Le potenze in gioco sono le stesse, no. le, la banda è la stessa. L'unico vantaggio è che ovviamente stai su banda licenziata, ma hai pagato pure 12 milioni di euro. quanta è la banda per avere, banda? Sì, per per avere la radio? Quindi, quindi, per non avere niente, dove, dove, dove funziona il WiMAX? È negli Stati Uniti che è stato normato a un, a un gigahertz. Questo cosa significa? Significa che se io ho un cellulare YMAX in America, e ho un'antenna su un sul grattacielo, e mi sposto, e l'antenna mi si copre, io continuo a telefonare, perché a 1 GHz le onde girano. In Italia invece è stato normato a 3 punto, non mi ricordo cosa, quindi come becco il grattacielo che mi copre l'antenna, cade voi, eventualmente voi poi vi aggiornate no? Se, se... Quello è un problema, no? quello è un problema eh, fisico nel senso che sopra ha 1 GHz di... ma non è che noi ci aggiorniamo, noi ci cerchiamo di rimanere a casa l'unica speranza che noi italiani abbiamo l'unica speranza che noi italiani abbiamo per un wireless mobile, cioè la possibilità di muovermi con un apparato wireless di e non con un cellulare quindi per svincolarmi, è che quando verranno liberalizzate, libera, liberate, le frequenze dell'analogico, della de, de, de TV analogica, quindi quando entreremo in digitale, tutti quanti, di mais, sì, sì, vabbè, questo momento non si so può parlare, quelle stanno su 900-850 MHz, allora lì se ce le, se ce le dessero a noi, che ci permettessero di infrastrutturare su quelle frequenze, saremmo a posto. E negli Stati Uniti il, il bando di gara WiMAX è andato quasi vuoto, il bando di gara dell'analogico è stato vinto, è stato vinto per esempio da Google, è stato vinto da T&T, sono due dei più grossi operatori, cioè uno è il più grosso operatore di eh, telefonia e l'altro è il nostro motore di cellulare spero io spero solo di aver fatto passare una bella serata sì, sì, in fondo o no? oh, almeno vi siete se divertiti si sì. <ride> posso io? Sì. posso io? Sì. posso dire che l'attene non vuole fare che mo' <ride> questo è pericoloso è pericoloso <ride> dica ho visto questa l'attene che avete attaccato non ci riesco per quanto riguarda la stabilità di una messina per quanto ci sono la dei ragazzi, è molto... una, una volta che ha beccato il segnale, pioggia, neve, grandine Sì. è ne... eh, pronto, si va per dire. C'è tanta gente che c'è. Se mi cresce l'album davanti, se mi costruiscono la casa davanti, sì. ma. E perché? perché? Metto, noi, per esempio, in maiella. Ah, se quindi eh, se, io casa, acquisco, no, se, se in casa è che la no non ci lasciare va bene grazie casa, <ride> ciao ciao scopri altri io mi posso cambiare la posso dirigere verso l'altro verso sono qui cioè, eh? Eh? Tutti tenete, conto per, tenete conto pure di un'altra cosa che nel raggio di eh? 50, temano, 50 metri si oh, 100 oh. sì. metri dall'antenna sì. dovunque, e raggio, le telefonate con dovunque la giro dovunque la metto prendo sì, Poi un'altra cosa, è una buona domanda. La, la risposta non la voglio dare a mente. Termini campo un cellulare. Volevo sapere la rinc, Cellulare quando uno chiamo spendere? l'antenna cellulare è 7 watt, 35 watt il, il cellulare è un di emissione è un watt la differenza è che il cellulare ce l'ha a 10 sì, cm cellulare, cellulare fa, quella lì sta fuori per cui, siccome le potenze di questo quadrato delle distanze fa più, fa, fa più, eh, fa, cioè, ma più male faceva ah, sì, ma male quello è un altro discorso, io no, sto parlando solo di no, di tutti non ce ne sono, quant'è? Diciamo, eh, eh, è, è un diciamo, a 3-4 si Un questo. volto metro, <ride> di, metro, <ride> di metro, <ride>